Piacere di fare la tua conoscenza, ma come tu già sai, io so tutto di tutte. Allora, cominciamo. Che palla di film, no? Aspettiamo un attimo che esca tutta quella gente. Era meglio se andavo dalla parrucchiera. Um, sì, decisamente. Grazie tesoro. Lo dico per il tuo bene, sabato sera si avvicina. Oddio, devo andarci anch'io ma la devo cambiare. Usa prodotti scadenti. Vieni dalla mia, guarda. Punte perfette. Sì, ho visto prima. Bello anche il colore. Io direi che riusciamo a farcelo un aperitivo in centro, che dite? Andiamo da glom? Ma figurati da pezzanti. Ma guarda che è una nuova gestione. Ma scusate, e se andassimo in quel localino... Quello dove siamo state venerdì scorso? Sì, fanno dei cocktail che sono la bomba. Offro io. Ok. Ah, ragazzi, eh, ragazze, vi ricordo che dobbiamo fare il regalo per il diciottesimo di mea. Avete già pensato a qualcosa? L'altro giorno ho visto una bella gadina in un negozio in Via Venti, a un prezzaccio. 500 euro, tracolla, con la catenina... Ehi, ci siete anche voi! Ehi, là! <ride> Guardate un po' chi mi ha portato! <ride> Ciao, Elisa, giusto? Uh, Quasi, Eleonora. Eleonora, giusto. Chissà perché mi è uscita Elisa. Forse perché di solito la calcoli meno di zero. Oh, l'avete visto il film? Oh, è stato stupendo, davvero. Uh, eh, beh, che fate stasera? Vi va di andare a mangiare una pizza tutte insieme? Certo, non venevano l'ora. Eh, ho detto... No, no, no, niente, è che eh, stavamo giusto parlando di Bianca, che ieri è stata malissimo dopo aver mangiato una pizza. Non è vero, tesoro? Giusto, non voglio più sentire parlare di pizza per almeno un mese. Poverina. Ah, capisco, mi dispiace tanto. Beh, se volete andarvi a fare un giro, per me non c'è nessun problema. Che idea originale, un giro! <ride> ah, eh, un giro? No, guarda, ci piacerebbe... Ma dobbiamo proprio andare. Dobbiamo andare anche perché poi domani c'è scuola. Mm. Giusto, io ho una verifica importantissima. Esatto. Già, capisco. Ho capito. Non lo so, ragazzi, non lo so se capisce che una pezzente di questo tipo non c'entra niente con voi. Vi farebbe solo fare brutte figure, bisogna chiarirle meglio le idee. Bianca, tu, tu cosa ne pensi? Facciamo un'altra volta, ok? Anzi, ho avuto un'idea geniale. Perché sabato non esci con noi? Uh, davvero, sabato? Ma... Uh, dove, dove andate? Andiamo in una discoteca stupenda in Costa Azzurra. Uh, um, Facciamo così. Ti scriviamo un messaggio venerdì. Così poi ci accordiamo e andiamo a divertirci tutti insieme. Ci divertiremo tutti insieme! L'unica cosa è che... La cosa? Beh, il prezzo è un po' caro, ma non penso sia un problema per te, no? No, no, no, no nessun problema, davvero, ma... Eh, quanti soldi ci vogliono? 150 euro per ingresso e tavolo, ma... Ovviamente la prima consumazione è inclusa. Ovviamente! E sai, ci vuole anche un bel vestito... Entra solo un certo tipo di persone... Mi capisci, no? Ah, uh, sì, ho capito. Wow, forte. Beh... Sì, sarò dalle vostre, grazie mille. E di niente, a noi fa solo che piacere. Uh, va bene, allora buona serata. <ride> Dio, l'avete vista come era conciata? Oh, non è che poi viene davvero questa. Ci vuole l'invito, belle, e io ne ho solo quattro. Bye, bye, <ride> Elisa. Eleonora, è uguale. Che emozione! Stai per entrare nel gruppo di ragazze più popolari della scuola! Ora ti serve solo un bel vestito e... ...i soldi. Se posso permettermi, io avrei già avuto una mezzeuccia. Ci avevi già pensato! E brava ragazza mia! Ogni giorno, quello che fai, quello che scegli, quello che pensi, è ciò che diventi. Ragazza mia, cos'è che ti turba tanto? No, oh, oh, ho capito. Stai pensando a chi si potrebbe mangiare quella pasticca? Ti si è presentata davanti un'occasione d'oro, non puoi sprecarla, non è giusto! Devi pensare al tuo bene. Quattro pasticche fanno cento tondi tondi. Cento? Ma stai scherzando, vero? Siamo in quattro, su. <ride> ci fai 20 a pasticche le prendiamo. 20? Ma che scherzate? Con 20 euro non guadagni un cazzo. No, oh, datci una calmata. Dai, compagno, tra di noi non facciamo questi corsi capitalistici, su. Sentite, propostone. Eh. Facciamo cento ma ci metti anche un po' di ganja, va bene? Eh, sì. <ride> Prima i soldi <ride> Ma la sentite sta stronza Che cos'è? Non ti fidi? E dai siamo clienti affezionati No? Dovresti trattarci con più rispetto Coglione, già che oh. siamo mettiamo pure i mai c'è di eh È roba buona almeno Sì sarai perché non vorrei pensare male Ma l'ultima volta ci ho avuto un movimento oh, oh. Eh, ragazzi miei se posso permettermi noi quattro di quelle pasticche le abbiamo pagate 10 euro oh ma che volete farci un'offertona non potevamo rifiutare forse però tra sicuro, quelle pasticche tu. ce n'è qualcuna tagliata un po' male un po' tanto male ops ma d'altronde cosa sarebbe la vita? ...senza un po' di rischio. Sì. Sì. Ok dai li prendiamo. Il tamburo della pistola gira, gira. Ma ti andrà la pasticca più pericolosa. Allora, ce la dai la ganja? Insaziabili! Certo, qualcosa dovrei avere. Da quella stronza non ci compriamo più, ok? Ma che cazzo si crede di essere? 100 sacchi per 4 chicche. La prossima volta tiro fuori il mio coltellino e vedi come ce lo fa lo sconto. Ma quale coltellino? La prossima volta la a zio Luca e proviamo la roba di Geppo. Ah. Sì, ma lasciatela stare quella stronza, tanto la roba ce l'abbiamo, no? Deltronde, tu hai il tuo bancomat personale, vero ragazzo mio? Fanculo, buon appetito a tutti! Oh, lei gentilmente offerto da mammina che anche questa settimana si troverà 50 euro in meno nel portafogli senza sapere il perché! Frai però, te la sciupi adesso! Che fai? La fai freddare. A piacere essere l'ultimo a sapere le cose, cioè lo sanno tutti tranne la sottoscritta. Sapere cosa? Mamma, per favore! Non sei capace neanche di tenerti in ordine la cameretta? Cosa credi di, di, di sapertela cavare da sola? Sicuramente, ma io dico. Certo, perché mandare avanti la casa, tre figli, il lavoro... Oh, che pesantezza di donna! Ma io ci credo che quel povero uomo di tua madre è scappato! Cioè, eh. Se non avessi fatto scappare papà non saremmo in questa situazione. Ma cosa dici? Non sai neanche di che cosa parli! Se posso permettermi, io direi che ormai tu sia abbastanza grande per capire da sola cosa sia meglio per te. Cioè, guarda lei! Cosa vuoi che gli importi? Ha fatto scappare quel povero uomo di tuo padre! Il tuo fratello? Ma lui pensa solo a sballarsi con i suoi amici fattoni! Mi, mi vuoi rispondere? Mi vuoi rispondere? Certo, gioca pure a fare il fratello maggiore, come se ne fregasse qualcosa di noi. Ben detto. Vuoi sapere una novità? Vado a vivere da sola. Tu, tu sei sempre stato un egoista. Cos'è? Non pensi a nostra madre? Ah, no. no, no, no, no, no. Non ci facciamo dare lezioni da un drogato e pure ladro. No. E perché tu ci pensi? Tossico di me. Ma Carlotta, cosa dici? E finiscila di proteggerla. Co Cos'è che hai detto? Incredibile, questo. questo ruba i soldi a tua madre e si permette pure di giudicare. Ha bisogno di una bella lezione. Ho detto, tossico di merda. Cos'hai? Hai trovato uno che ti sta facendo lavaggio del cervello? Dove vai a vivere? Dove, dove li trovi i soldi per campare? Eh? Avanti. Colpisci. Oh, Stai tranquillo. Non li vengo mica a chiedere a te. Visto che quei pochi che ci sono in casa te li freghi per comprarti le pasticche. Sì, così si fa. Brutta strazza! La decisione di Putin in giro per la Russia in questo momento. Sì, esatto. Mentre di parli... Forse possiamo anche mandare in onda la Dai, adesso andiamo all'ospedale. Tienilo fermo come ti ho fatto vedere prima, eh. stiamo tanto adesso la macchina fa un vedrai che due minuti arriviamo. Su, siamo quasi. Scelta difficile, vero ragazzo mio? Se posso permettermi, qualcuno diceva che delle buone azioni si perde presto, il ricordo, io direi di aprirlo e poi decidere. Se riportarla alla signora, oppure andare a divertirci. Che dici di fare un bel regalino a Jacopo? Non avete appuntamento fra un'ora? Magari è la volta buona che si dichiara mm? Io i froci non li ho mai sopportati Ma davvero credevi che potessi essere interessata ad una peccia come te? Sei uno strozzo Ehi! chiedi subito scusa a Jacopo, che c***a di merda che ti ho fatto? bastava che mi dicessi dai non devo... facciamo a lunga, che tra poco devo andare ora ti daremo una bella lezione e poi vedrai che inizierai ad apprezzare di più le ragazze bravo ragazzo mio lo vedi come ti guardano orgogliosi i tuoi amici, sono fieri di te sei uno che ha le palle, lo stai dimostrando a tutti. Guarda il tuo amico Fabio, come ti teme. Oh, Alessandro, credo che sia un degno compagno di avventure. Trovi. Mi prego, lasciatemi andare. No, no. Tu forse non hai capito. Io ho una missione. Noi abbiamo una missione risanare quelli malati come te tu non stai bene AH oh, IO NON STO BENE questa è davvero bella Cos'hai in quel sacchetto? niente niente dai fammi vedere e questo per chi è? <ride> Lo cocco ti ho fatto un regalo il tenero Adesso Jacopo non ti vedrà più come uno sfigato, ti è bastato darmi retta una sola volta e nessuno ti vedrà più come un inutile perdente. Sei sulla strada giusta ragazzo mio, io sono tanto, tanto, tanto fiero di te, quante soddisfazioni mi stai dando, non ti senti finalmente felice? Non dovevi disturbarti tanto, bellezza? Vediamo che c'è qui dentro, eh? <ride> Dio! Che cosa patetica! Sei un bastardo! Oh! Ma ci stai, zitto! Sai... Sono indeciso se farti saltare tutti i denti, romperti il naso o spappolarti la testa contro il muro. Oi, oh, bro, che hai oggi? È per via della tipa? Sì, tra poco ci dobbiamo vedere, anzi, sai che ora vado. E te ne vai così, senza divertirti un po' con noi? Se gli spaccati i denti, domani portatemi un po' a scuola. Bro, lo tieni per te quello. È tutto tuo, bro. Però, prima, ringrazia questa bella signorina per il regalo. Grazie. Uh, dove eravamo rimasti? Ah sì Ti facciamo saltare tutti i denti Non hai per niente una bella cera oggi. Se posso permettermi, mm, lei verrà qui e ti dirà che è finita. Ti dirà che è finita perché sei un perdente. Perché non vali niente. Ma non è un problema. Lei non ti vuole bene. Non ti vuole bene perché ti ha già rimpiazzata con un altro. Se posso permettermi? Io avrei già avuto una mezza ideuccia. Non avevi per caso quelle fotine, come dire, un po' intime? Ale, ciao. Tutto bene? Sì, sono due notti che non dormo. Dio, ma ti sei visto? Non hai per niente una bella cera oggi. Questa strozzetta mi ruba pure le battute adesso! Oh, ma ci sei? Cos'hai fumato? No, scusa, è che... Uh, allora, cosa dovevi dire? Lo sai quello che dovevo dirti! Ce lo siamo detti pure per telefono! Ale, non possiamo più andare avanti così! Litighiamo e basta! Tu, tu sei troppo opprimente, troppo geloso, sei... Sei... sei troppo, mi soffochi! Io non ce la faccio più. Avanti, è ora di dimostrare a questa inutile sciacquetta che sei un uomo. Dille, dille che. Ma, ma io ti amo. Ti, ti, ti prego, ti, ti, ti giuro. che... Smettila. Dio, ma guardati. Smettila con le tue promesse, i tuoi buoni propositi. Io non ci credo più. Sei. Sei un idiota! Io, io ti amo! Avanti, stupido bamboccione! Va bene, se questo è questo quello che voglio. Ma... Devi, devi... dirmi una cosa. Cosa? Hai... ti vedi con un altro. Un altro? Ma che stai dicendo, un altro? Io faccio come mi pare tu devi lasciarmi in pace. La riesci a capire questa cosa o è troppo difficile per te? Pensi di potercela fare? Senti, ora vai a casa a farti una doccia. Io vado, altrimenti faccio tardi ad allenamento. Va bene. Che scena commovente! Hai un fazzolettino? Non temere, ragazzo mio! Io so cosa ti farebbe stare meglio. A che ora inizia la messa? Mi sa che siamo un po' in ritardo. Ehi, si è spinta, maleducata Ma quella non era la Facelli di terza C? Sì che era lei Messa malissimo comunque, ci credo Oltre a spettacolare spiegata anche a me La facelli, la numero uno delle rivistro e chi sono? Una band? Mm. Se studiassi un po' meno ogni tanto, ti renderesti conto che c'è tutto un mondo intorno a te. Ri-vistro. Ricche viziate stronze. Ah ok, però a vederla non mi sembrava nessuna delle tre cose. E ci credo, lo suo ex l'ha sistemata per le feste. Le ha tolto quel sorrisetto compiaciuto dalla faccia. Sicuro non sentiremo parlare di lei almeno fino alla quinta. Perché? Che le ha fatto? Basta che vai su Instagram, aspetta. Oddio! Non ci posso credere! E l'ha postata al suo ex! Lei lo ha lasciato e lui ha pensato bene di vendicarsi. Che bastardo! Sì, ma questo è il karma, amiche. Non è un buon periodo per le rivistro, ma sono così terribili. Puoi giurarci, pessime. E comunque l'incidente in Costa Azzurra dimostra che il karma non perdona. Perché? Cos'è successo in Costa Azzurra? Boh, pare che fossero andate in discoteca, solo che erano mezzo ubriache. Hanno preso la macchina, sono uscite di strada e ora sono ricoverate in gravissime condizioni. Non so se ce la faranno. Oddio. Pensare che giovedì sera le ho pure viste. Stavano andando a comprare il regalo a Beatrice. Bianca non era neopatentata. Da due giorni. Eh, ma lo sai di chi è figlia, no? No. Dai, dell'architetto Bellini! Ha due figli che vizia da morire. A Bianca, per il diciottesimo, ha comprato la macchina, ovviamente ancora prima che prendesse la patente. Cioè, non so se mi spiego, un macchinone che non avete idea. E alla sorella più grande ha comprato un appartamento di 200 metri quadri in via venti. Queste sono le cose che succedono a chi chiede a tutto. Maledetti soldi, non so voi. Preferisco una vita semplice, sani principi e vivere serena. Ehi, aiutateci, Ehi, aiutateci per favore, aiutateci! Che succede? Il nostro amico, il nostro amico sta male! Male. chi? quale amico? luca! luca sta male! luca! che puzza inoltre no! no guarda! mi ha vomitato sulla felpa mi ha vomitato sulla felpa per favore sta male sono, sono posti. Ah, Ho vomitato tanto ora? No? E uh, colvicolo non, non risponde. Venite, per favore. No, non avete potete... un'ambulanza, per favore. Non potete chiamarla voi in ambulanza, non lo avete, un telefono. No, no, no, io io i giga li ho finiti, non la posso no. chiamare per quello, per favore. Sì, è, è che. se chiamiamo un'ambulanza. Chiamiamo... Abbiamo dei casi di sicuro, venite, no, non sono problemi nostri, chiamate un'ambulanza e non fatevi trovare se avete paura di finire nei guai. Oh ma dai, sta male, E non, non è colpa nostra, non è colpa nostra, me lo giuro non è colpa nostra. Sì, vorrei... sì, un secondo, sì, un secondo, sì, un secondo, sì, un secondo, sì. sì. ecco la pasta. Quella pasticca di merda, che ti ho detto che era tagliata male, io lo sapevo! Cosa? Cosa? Cosa? Mi dispiace, dobbiamo andare! Oh, ci... maledette tossiche, non vi fidate! Sicuramente vi porteranno in quel vicolo per derubarvi! Per favore, per favore, ci, ci dispiace, per favore, per favore, per favore! STRANZE! Siete nelle stranze! Stronze come tutte! Stronze! Stronze! E pensare che non si Stronze. perdono una messa? Um, se posso Stronze. permettermi? Secondo me vanno punite Non hanno voluto aiutare il vostro amico Anzi... Stronze. Chissà se è ancora vivo Stronzi, stronzi, stronzi! Il vostro amico non merita forse una vendetta? Cosa, cosa vuoi fare con quello? No! Oh! oh, oh, oh, oh. <coughs> Ragazzi miei, cosa sono quelle facce? Vi vedo depressi, tristi, insicuri. Oh, dovete fidarvi di me. Io so come farvi stare meglio. Cominciamo da... Da te! Sì, da te, ragazzo mio! Piacere di fare la tua conoscenza. Ma come tu già sai... Io so tutto di tutti. Allora, cominciamo. <ride>